Ruota ma non giro Lottano senza armi Vento e gabbiani Potenza e impotenza Non vinti, non vincitori La presenza di uno nell'espressione dell'altro Azione e reazione convivono senza scelta Convinte che domani, dopodomani o la prossima estate Si scambieranno i ruoli Il vento si arresterà di fronte al cemento E il gabbiano si tufferà in vista del cibo Quadro già visto Inquilini già iscritti Oggi non timbro, non sospenderò le mie ali al vento, non alzerò muri e non mangerò il panettone che passa. Cosa farò? Quello mai fatto. Il cemento sarà polvere e l'aria sarà soffiata. Viaggiatore dell'anima Il viaggiatore è un uomo solo. Nei luoghi in cui approda non è creduto quando parla dei luoghi da cui è partito. Quando fa ritorno da dove è partito, non crede a se stesso quando si ricorda dei luoghi visitati. Morire. Muoio e non ho amato. Muoio e non ho parlato. Muoio e non ho ascoltato. Muoio e non ho temuto. Muoio e non ho sorriso. Muoio e non ho impazzito. Muoio e non ho liberato. Muoio e non ho obbligato. Muoio e non ho baciato. Muoio e non ho perdonato. Muoio e non ho rifiutato. Muoio e non ho semplificato. Muoio e non ho desiderato. Muoio e non ho accettato. Muoio e non ho informato. Muoio e non ho lavato. Muoio e non ho apprezzato. Muoio e non ho cucinato. Muoio e non ho tremato. Muoio e non ho coltivato. Muoio e non ho osservato. Muoio e non ho ammazzato. Muoio e non ho incoraggiato. Muoio e non ho lavorato. Muoio e non ho curato. Muoio e non ho guardato. Muoio e non ho imbalsamato. Muoio e non ho raccontato. Muoio e non ho carezzato Muoio e non ho costruito Muoio e non ho pregato Muoio e non ho bestemmiato Muoio e non ho gettato Muoio e non ho affascinato Muoio e non ho riposato Muoio e non ho vissuto Muoio PENSIERI Dimmi dove ho sbagliato Se mi sei amica ascoltami Dimmi dove ho sbagliato Sono io il tirano di me stesso non sono degno di verità, ho paura di verità, ma voglio essere contro me. Un dialogo impossibile quello col mio demonio. Ti mangio, pietanza, per poter assaggiare il fondo di chi ti regge. Sei qui a portata, ma ti giuro, non ricordo l'attimo in cui ti ho ordinata. Ho paura, di uscire ho paura, di entrare ho paura. Sono sempre lì, sulla porta. Alibi. Temo la morte. Non la mia, della mia vita. Una volta morta, comincerò a vivere. E lì saranno guai. Una porta chiusa è una verità con cui puoi dormire. Il buio della tua grotta si chiama luce. Nessuno ha acceso il sole. Domani, come ieri, qualcuno busserà perché è ritornato. Incontrerai occhi in cerca di lume e del calore emanato. Il segno dei fasci. Non pretendo dal particolare il generale, ma se anche il generale fosse particolare, l'insieme della visione ci fa ammirare, lodiamo e accarezziamo il nostro accumulato gelosi o forse vecchi per poter far figli. È finito, è noto. Tutto finisce. Mi rendo conto che quella cosa muore. Quando si è affacciata senza nome nel viso, non uno mi ha detto che ci stavo dentro. Solo ora noto di aver nuotato e di aver affogato i pesci pensieri. Spuntano e spuntavano. Oggi ci cincischio, ieri li assalisco. Li divoro a sguardo fisso. Oggi amansisco e con quel tutto rifinisco. Poveri, solitudini per paura per noia per disgrazia e quando ti vedo mi sento un gioco giocato e schiaffato sospeso su una sedia mi dondolo tra vita e morte è questo il compromesso che ero in odio un bambino mi ha giocato la mia esistenza per un capriccio non sono questo corpo non sono il mio corpo, non l'ho voluto. Quando entra la colpa? Perché non ha bussato? Il dovere nei confronti di chi? Di cosa? Rispetterò la morale, ma solo se nuda. Fino a quell'ora sarò solo per chi non me lo chiede. Grazie. Ciao ciao.